Allora, i dati statistici per GoVolt, siamo un'azienda di scooter sharing, sono fondamentali, nel senso che ovviamente il nostro business si basa sull'utilizzo dell'utente. I dati più importanti, come dicevo, sono le corse al giorno per scooter, il numero di utenti che si registrano ogni giorno, ma soprattutto il numero di utenti attivi. Dove prendiamo questi dati? Li prendiamo dalla nostra piattaforma. Ovviamente abbiamo un sistema eh, che ci permette di raccogliere i dati in tempo reale, eh, essendo un servizio 100% elettrico noi puntiamo, ovviamente noi vogliamo facilitare eh, la riduzione dell'inquinamento e quindi avere dei dati che ci permettano di calcolare quanto inquinamento viene risparmiato grazie all'utilizzo di GoVolt è sicuramente fondamentale. Avere delle informazioni più a portata di mano riguardo all'inquinamento sarebbe sicuramente utile, certo ci sono vari dossier che utilizziamo, l'ultimo è stato Malaria 2019 di Lega Ambiente, eh, Diciamo che cerchiamo informazioni qua e là quando si, si parla di inquinamento, avere magari un portale unico, più affidabile e più aggiornato, possibilmente anche giornalmente, sarebbe sicuramente perfetto.